a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto una notizia per alcuni sarà una notizia bomba per altri magari mi viene frega un cazzo eh, riguardo un gioco su playstation 4 che uscirà domani oggi siamo al 21 maggio quindi domani uscirà questo gioco uscirà non il gioco uscirà anche la beta del gioco quindi sarà disponibile almeno a quanto dicono le notizie su, sul web sarà disponibile una beta per questo gioco che potremo provare eh, liberamente e vedere se ci, se ci piace allora il gioco si chiama battle royale h1z1 ragazzi io più o meno adesso vi faccio vedere un, un piccolo trailer tratto dal playstation store però vi farò vedere anche il trailer senza sta banda nera che si vede sotto e tutto il resto comunque il gioco tratta di un battle royale quale diciamo come più che altro eh, fortnite e tanto che si dice che comunque questo gioco potrebbe essere un degno rivale di fortnite questo qui è il pre-order per il pacchetto nemesis che ancora non ho capito bene perché dicono che rilasceranno questa beta domani visto che finora non è mai stata rilasciata una beta giocabile per gli utenti quindi dicono che rilasceranno questa beta domani però non è niente di certo o meglio eh, qui dice in uscita il 22 maggio però non si sa di che cosa si sta parlando su internet si dice che è una beta Io quindi ho voluto riportarvi questa notizia eh, per quanto riguarda questo gioco allora, adesso vi passerò il trailer, il trailer di questo gioco. Proprio eh, com'è questo gioco? Senza la schermata nera di PSN. Andremo a vedere questo trailer. Che eh, a mio avviso sembra anche un buon uh, un buon gioco. Un buon gioco, non so se passerà in free to play come, come Fortnite. Comunque, a prima chitto sembra un buon gioco penso che eh, a livello grafico secondo me sia migliore di fortnite anche se come grafica più o meno siamo lì però è lievemente migliore eh, qui vi metterò ancora altri diciamo spezzoni di trailer del gioco di, di come dovrebbe essere questo gioco comunque sia eh, tornando a fortnite la grafica di fortnite non è tutto sto granché il gioco più o meno eh, si basa su, su zombie questo tipo di gioco per chi ha eh, la passione per gli zombie per chi insomma eh, diciamo che ce n'è per tutti i gusti ce n'è per tutti i gusti poi eh, è da verificare io penso di scaricare questa beta se sarà disponibile per poterla giocare per, ma per magari fare un gameplay per vedere com'è questo gioco realmente e se vale la pena di non so comprare questo pacchetto nemesis se vale la pena di, di di giocare questo gioco o meno potrebbe essere come ho già detto un altro tormentone un altro gioco tipo fortnite però eh, staremo a vedere nelle prossime nel prossimo mese quello che succederà detto questo un saluto a tutti al prossimo video